Che cos'è il foam roller? A cosa serve e come lo possiamo usare? Ciao da Giovanni Garavello Faccio il eh, fisioterapista osteopata e chiropratico da più di 25 anni Il foam roller che cos'è? È il famoso tubo di gomma che qui vedi nella foto che molti hanno visto nelle palestre oppure su Youtube oppure su Amazon ma a che cosa serve? Serve per sciogliere le contratture muscolari, far drenare il sistema linfatico e dare più mobilità ai tessuti muscolari, come vedi sempre qui nella foto. Ma come lo possiamo usare e in che ambiti viene usato? Lo possiamo usare per la terapia? Lo possiamo usare per l'attività dopo sportiva e lo possiamo usare anche per per esempio il drenaggio linfatico quindi in ambito estetico ma come si usa il foam roller e questo è un punto un po delicato perché ho visto che molti non lo usano in modo particolarmente adeguato e quindi sbagliano e quindi poi succedono anche dei piccoli traumi Va usato in questo modo per gradi quindi inizia 2-3 minuti al giorno per una settimana e poi aumenta sempre di più, ovviamente dipende anche da quanti anni hai, se invece lo usi quotidianamente i setting sono questi, prima la parte posteriore come nella foto, rullando sopra da in cima in fondo, poi le natiche come vedi nella foto, poi le gambe sia davanti. Che dietro sempre rullandoci sopra avanti dietro, poi i piedi sempre rullandoci sopra e alla fine e alla fine con la nuca sempre rullandoci sopra lo puoi usare appunto per 3-4 minuti al giorno qui sotto ti metto un link di un foam roller che io suggerisco da anni e lo puoi usare tutti i giorni con metodo puoi anche iscrivere al mio canale qui sotto e riceverai eh, dei consigli specifici per te online. Un caro saluto da giù ai prossimi video.